Amaro, mai, amaro, grazie, amaro, amaro, è ordinato? Sì, Certo, certo che l'ho ordinato. <ride> Però attenzione, eh. come si paga? Con la carta di credito o senza? Ma guarda, io il primo che pago... Ma non mi fa parlare, ma... Allora, stamattina parliamo ah, ma... di... <ride> di economia visto che l'ultima bozza sta per approdare le camere con sì. qualche incognita ancora sul fronte delle coperture. La coperta questa volta non è corta, Non c'è proprio, è mi è è play, È un mini play. Eh. Esatto. Tra le novità che dovrebbero essere introdotte, ascoltate bene, ci sarà... Il contributo di solidarietà temporanea imposta alle imprese energetiche che salirebbe addirittura al 50%. E mi pare anche giusto, voglio dire. Ma e non sa man come mangeranno, però, adesso questi eh, certo, boss certo. dell'energia, Non mancheranno emendamenti virati come l'aumento delle pensioni minime che si vorrebbero addirittura a 600 euro, poi la defiscalizzazione, la flat tax. Ma anche l'aumento della cifra minima, ecco con cui poter pagare senza POS che dovrebbe salire a 60 euro. E fra tutte queste, la problematica più dura è proprio questa: mettersi d'accordo su questa cifra. Sì, allora sto POS, posso o non posso usarlo? Ci sono dei problemi perché la, la Bruxelles ha detto, ragazzi, attenzione: non abbiamo linea, ehm. dovete pagare in conto perché il nero potrebbe tornare ad essere protagonista di nuovo in Italia. E, ecco, e... quindi invece abbassando, cioè mettendo a 60 fai nero Paga 60 euro alla volta portare milioni alle bahamas non è facile allora eh. tra poco cercheremo di capire tutte le misure più interessanti con il nostro ospite soprattutto ci facciamo dire anche le cose seriamente le cose utili per noi cittadini perché ce n'è qualcuna a proposito di manovra finanziaria, tra i tanti provvedimenti messi in campo di cui tra poco approfondiremo, ci sono anche due questioni più che spinose no? sono l'aumento dell'inflazione arrivato a percentuali a due cifre i dati parlano chiaro, 11,8 ottobre quelle cifre passano a due mamma mia, che sta erodendo di fatto i salari dei dipendenti e non solo e che il governo vorrebbe contrastare con la diminuzione del cuneo il sì. cuneo fiscale sai, cioè, il cuneo... Allora, questo cuneo devono metterlo sì. però stiamo cercando di almeno di smussarlo il cuneo, il cuneo eh, dovrebbe smussiamolo in punta non è che poi facciamo tutti i lavori intorno e poi le tagliano la testa diventa trapezzo ideale ragazzi è tosta, ragazzi. Eh, che il cuneo sì. deve essere a punta oh. e poi c'è la questione del reddito di cittadinanza tra poco approfondiremo con il nostro esperto di fisco Francesco Oliva se avete qualche domanda da fare 347 490 0042. come diciamo è aperto eh. il CAF di Good Morning Kiss Kiss al vostro servizio voi domandate e noi rispondiamo Stamattina stiamo parlando della manovra finanziaria che sta arrivando alle camere visti anche i tempi ristrettissimi, e, e, ma non convincono le cifre indicate a copertura di alcuni provvedimenti. In diretta con noi il nostro esperto di fisco Francesco Oliva. Buongiorno Francesco, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi, chisch a tutti, grazie per l'invito. Ma grazie a te e chischiss a te, caro Francesco. Allora, prepariamoci, foglie e penna. Tutto quello che c'è da sapere sulla manovra, quali sono i provvedimenti più attesi e soprattutto quali potrebbero essere quelli più utili, fra virgolette, a tutti i cittadini. Allora questa manovra di bilancio è una manovra che eh, purtroppo ha un respiro molto corto come dicevate correttamente voi la coperta questa volta eh, più che essere corta probabilmente manca totalmente perché due terzi della manovra eh, praticamente hanno una scadenza che è fine marzo cioè 21 miliardi su 35 servono a prorogare le misure sul caro, che servono a contrastare il caro energia e hanno scadenza 30 marzo certo. qui per i cittadini abbiamo la conferma del bonus bonus e sempre per coloro che hanno un un'ISE compreso tra 12 e 15 mila euro e quindi con diverse scaglioni relativi a questo bonus bollette e poi abbiamo il contenimento degli oneri generali di sistema e la riduzione dell'IVA sul gas. Per le imprese invece abbiamo la conferma con un leggero potenziamento dei crediti d'imposta queste misure valgono i due terzi della, della manovra poi abbiamo al secondo posto per impegno eh, diciamo di risorse il cuneo fiscale che eh, prevede la conferma del taglio contributivo del 2%, quindi una riduzione della differenza tra il costo eh, che l'azienda sostiene per il lavoratore e il netto che il lavoratore riceve in busta paga e che agisce soprattutto sulla quota dei contributi che sono a carico del datore eh, di lavoro. Qui c'è una parziale novità ehm, ed una buona notizia per i cittadini. Per ripetiamola per... Questa, par questa parola, una buona <ride> notizia per i cittadini, confermiamola. Che perché praticamente eh, sul cuneo fiscale c'è un'ipotesi di un'ulteriore riduzione eh, che porta la, il, la riduzione del cuneo totale al 3% per coloro che hanno un reddito imponibile annuo-annuo inferiore ai 20.000 euro okay. poi abbiamo interessante eh, per, eh, sempre per i cittadini sul tema pensione la, la conferma di tre misure eh, che sono la, la quota 103 eh, anche se la quota 103 eh, va sul solco delle quote precedenti diciamo, ma chiaramente è diversa eh, come dice il termine stesso rispetto alle precedenti quote per esempio 102 eh, e poi abbiamo la conferma tu pur, con proroga dell'ape sociale e di opzione donna, anche okay. se quest'ultima viene leggermente indebolita, nel senso che vengono pre previsti eh, requisiti anagrafici un po' più severi. Poi abbiamo okay. la, eh, la questione spinosa del reddito di cittadinanza. Il esatto. reddito di cittadinanza viene fortemente indebolito nel esatto. corso del 2023 e eh, non sarà più possibile averlo per 18 mesi eh, addirittura rinnovabili, ma soltanto per 8 mesi all'interno dei quali si dovrà fare un corso di formazione obbligatorio di 6 mesi. Questa misura però, attenzione, non riguarda tutti i percettori, perché eh, eh, alcuni che hanno una condizione familiare particolare per esempio la presenza di ehm, persone anziane o, o disabili, di, disabili in, in famiglia avranno una riduzione minore e tendenzialmente avranno condizioni comunque molto simili a, quelli, a quelle precedenti evasione fiscale sull'evasione fiscale eh. eh, c'è il tema della tregua fiscale di cui abbiamo parlato eh, insieme qualche, qualche giorno fa esatto vengono eh, confermate le misure di eh, stralcio totale per le cartelle inferiori a 1000 euro che, vanno, eh, che sono state emesse nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2015 e viene confermata la eh, rottamazione, cioè la possibilità di dilazionare ulteriormente il proprio debito di imposta senza che questo sia tagliato ma con delle sanzioni inferiori che però non sono del 5% come si è ipotizzato nei giorni sì. scorsi ma eh, addirittura un po' più basse e saranno pari al 3% due misure che stanno suscitando particolari eh, un, una discussione intensa sono quelle legate ai POS, al POS eh, perché praticamente lì viene nuovamente messo in dubbio il sistema sanzionatorio e di fatto la metà delle transazioni che oggi sono eh, fatte normalmente quando andiamo presso qualsiasi esercente, cioè quelle inferiori a 60 euro non, ha, non sono obbligatorie, cioè non devono transitare obbligatoriamente tramite tramite POS. Eh, però la... sappiamo che Bruxelles qui ha, ha messo po la un po' i, i paletti, anche per, per la questione dell'evasione fiscale. Insomma, questa, questa decisione potrebbe alimentare l'evasione fiscale, no? Francesco. Esattamente, questa è una misura particolarmente rischiosa perché eh, prevede la proroga di un sistema che era stato già prorogato più volte eh, negli anni eh, e che entrerebbe in vigore dopo parecchi anni dall'uscita della legge. Eh, noi abbiamo avuto lì, eh, una legge che sostanzialmente prevedeva un obbligo per il quale non c'erano sanzioni, quindi di fatto questo obbligo non c'era. Ora che entra in vigore, eh, chiaramente Bruxelles ha acceso eh, i fari su questa misura chiedendo di fatto al governo di mantenere la versione originaria. E insomma Quarto. ci teniamo la nostra copertina di Linus detto... piccolissima L e vediamo... L'ha detto Francesco, eh? fino a marzo comunque siamo al caldo, nel frattempo uniamoci tutti quanti, e mettiamoci al lavoro e facciamo una bella coperta per tutti. Grazie Francesco, sei sì. stato veramente preziosissimo, ci hai spiegato per filo e per segno tutto quello che arriverà alle camere e anche le difficoltà che ci sono riguardo a questa manovra. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, chissà tutti. Salutiamo Francesco Liva, il nostro esperto di, di fisco.